Il riscatto sarebbe questo: il primogenito è di Dio, sempre. Tu te lo prendi e il buco che lascia lui perché te lo sei preso, quel buco viene rimpiazzato da una vittima. È il gioco di Abramo. Abramo doveva sacrificare Isacco, al posto di Isacco c'è un caprone primogenito appartiene a Dio, glielo dovresti lasciare. È quello che fa Anna, mamma di Samuele. Mentre le altre donne gli altri papà cosa fanno? Se lo riportano a casa e lasciano a Dio il sostituto, cioè l'animale. Questo è il riscatto del primogenito.